Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, dunque, apriamo insieme questo pacco di Douglas, da cui spero di aver tolto tutti i miei dati sensibili. Sì, questo è etichetta loro perché sapevo che mi dovevano arrivare le novità di Catrice. Allora, Catrice, marchio abbastanza low cost, ed, um, sorella maggiore e più in teoria ha leggermente più costosa rispetto ad esse, sempre, sempre stesso brand, e che sinceramente ho provato pochi prodotti perché non è mai stata molto disponibile qui da me in negozio. Mi hanno mandato tramite Douglas la nuova collezione che io non conosco perché non sono neanche tanto aggiornata sulle novità di Catrice, con il fatto che de qui non è, non è reperibile il negozio, quindi non saprei come trovarla. E quindi... Stra curiosa allora ho aperto il pacco perché ho tolto gran parte delle etichette con i dati. Ma vedo che dentro ci sono dei pluriball, e quindi ce ne sono due. Ok, con quale andiamo prima? Con questo qui, vediamo: Mmm, tre prodotti. Tre correttori ci piace allora, il primo è Clean ID High Cover Concealer senza fragranze, senza siliconi, vegan e già ci piace, è questo qui. Quindi dovrebbe essere lunga, copren lunga coprenza 5 ml. Il colore che mi hanno dato è 025 025 Warm and Peach. Worm Peach. Ragazze, io mi fido di voi, quindi vorrà dire che non ha Vediamo. Vediamo. Invece, invece di parlare, invece di parlare, prova testa invece di parlare. Ed effettivamente non ha profumo. Worm Peach pesca scuro. Ma le ragazze non sbagliano un colpo è inutile, non sbagliano un colpo ok, poi andiamo avanti perché qui ne abbiamo degli altri True Skin, quindi un'altra un linea 18 ore hydrating eye cover concealer waterproof, uh ci piace soprattutto per il periodo caldo 4,5 ml e il colore è 010 cool cashmere adoro questi colori, questi nomi di colori ci piace un sacco particolare l'applicatore ne ho fatti a goccia questo è un po di alcol ed è molto mm, marrone ve lo faccio vedere è molto diverso dalla perché ah, effettivamente anche visti così si sì però sono molto diversi questo è beige effettivamente il mio è un sottotono neutro non è un sottotono rosa però vediamo vediamo perché qui c'è ancora un correttore altro diverso questo è il instant awake concealer tipo quindi a penna cover hydrate anti wrinkles ok vegan, altra formula vegan ma io sto cercando la quantità e il colore 1,8 ml e il colore, 1, il colore. Mm, mm, mm. Ah. <ride> tutto il tappo c'è scritto il colore no? 005 natural light ok, come funziona? di quelli con l'applicatore in silicone che si gira vediamo quando uscirà il prodotto ancora no No, non voglio che mi spari il prodotto. Forse inizia a colorarsi. Vediamo. Ancora no? Ah, si sì, colora proprio la spugnetta. Ok, vedo che si sta imbibendo di colore. Ecco quello che temevo che poi ne uscisse davvero talmente tanto che per stenderlo. Ci vuole un po' il colore, è questo quello in alto? Da un effetto illuminante, effettivamente, ha un effetto illuminante molto chiaro. Ho detto col primo, ragazzi: ci avete preso gli altri due sono diversi. Ma prima di dire tutto, guardiamo cosa c'è nell'altra scatola. Ah, ok, non c'è l'ho anche il correttore. Sì, c'è anche il correttore qui c'è la linea clean id e c'è anche il correttore che è questo che è il primo che mi hanno mandato che effettivamente mi sembra il colore più adatto fate voi ok allora qui abbiamo eye eh, eh, eh, cover luminous matte foundation fondotinta vegan ci piace senza siliconi, microplastiche, oli minerali, parabeni, eh, cosa promette di essere? Matte, ad alta coprenza e luminosità, agitare prima dell'uso ok, quantità 30 ml ed è il 10 Neutral Sand. In questo silenzio apocalittico un po chiaro forse l'avevo iniziata a pensare prima che prendessi un pochino il suo ma ci sta ci sta Dobbiamo testare il prodotto non il colore e andiamo con la mineral matte face power quindi una cipria bello il pack in cartone ehm, sempre stessa linea quindi sempre vegan cipria matte 100 per cento ingredienti vegan 0,25 warm peach ed è un 8 grammi come si apre? perché qui c'è un'etichetta non so se devo togliere questa etichetta io la tolgo Ah, esatto ah. Mm, è fatta così all'interno sapete cosa? mi ricorda le cifre della caramel color Ecco, vediamo com'è. Mm, da, provare, da provare le cipre, le provo sempre molto volentieri. Ottimo il pack, secondo me, in cartone. Allora. Andiamo a sfumare un po' tutto e vediamo. Dunque, dunque, dunque, dunque, dunque. I prodotti sono curiosa di testarli tutti. Fatemi sapere voi quale avete provato, se li avete provati, quali vi consigliate. Alla fine... Allora, secondo me questo non si vede più, quindi direi che è perfetto per il mio incarnato ed è quello che dicevo, il Clean ID High Coverage, il correttore, cioè davvero perfetto. Poi dopo abbiamo gli altri due, che sì, un po' si vedono, però ok. Questo è il fondotinta. secondo me adesso non so il range di colori ma non mi sembra proprio così perfetto per me tranne il le, primo correttore ma li andremo a testare lo stesso perché questo qui è sì chiaro ma è illuminante quindi comunque come punto luce va sempre bene per i ritocchi un po mi dice il truschino un po mh? E il fondotinta non lo so, ma comunque si può provare anche a vedere di risolvere con una cipria un po' colorata. Non questa perché non è colorata. Dice di sì, ma non lascia colore. Warm Peach, che è come il correttore. Warm Peach è come il correttore. E allora forse della 025 mi dovevate mandare anche il fondotinta oppure voi sapevate che, non lo so, non lo so testare i miei prodotti, fatemi sapere, a questo punto stringiamo. fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se qualcuno vi incuriosisce, se qualcuno me lo consigliate o altri, no. Ed E eh, niente, io ringrazio come sempre Douglas per tutto l'invio e dato che eh, è stata una decisione di Catrice, ringrazio ovviamente anche loro, così posso conoscere i loro prodotti ed eh, vi do appuntamento al prossimo video.